Non cazzo raga c'è stato caso De coronavirus Comunque eh, tralasciando le cose negative Come state raga come state Comunque parliamo di cose tranquille Senza ormai troppo coronavirus Troppe morti troppe cose Che ci stanno circondando di notizie Pensiamo positivo pensiamo positivo. Ah, L'altro giorno raga sono andato al canavamundi e... Che delusione che delusione C'ho da dire solo questo io me lo aspettavo figo Con i padiglioni figo Invece in, quasi in cazzo c'è cioè, un padiglione solo Cioè io sono andato al canavamundi principalmente per Comprarmi cartine, filtri, cose matte E invece non ho comprato cartine, filtri e cose matte Mia cugina ha lasciato la piastra a Ho comprato una cosa per la quale ho rosicato abbastanza. Ho comprato una pipa per fuma. L'ho pagata a 15 euro e con 5 euro in più, non so perché ho fatto questa cosa, con 5 euro in più potevo comprarmi una pipa a forma di rana. Fatta tutta in vetro, c'era, cioè, capito, in quel vetro particolare e così. Ora ve la faccio vedere. Queste qua sono le pipe che ho io, no? La mia tra virgolette collezione di pipe e di bombe. Allora, questa qui è la prima che ho comprato. Poi ho comprato questa qui. In questa qua me l'ho regalata a mio fratello, se non sbaglio. E questa qui è quella che ho comprato l'altro giorno. Che è carina. Che l'ho pagata 15 euro. Ma vaffanculo, con 5 euro in più Ne devo comprare una che era a forma di Che era fighissima. E non so perché non l'ho fatto. Eeeh, cazzo. Oh. Situazione, diciamo che abbastanza grave. Diciamo. Molto. Che palle, raga, me sto troppo a rompere i coglioni. Poggio, poggio, poggio, poggio, poggio. Finché non ho la macchina, porca troia. Ah, raga, sto a studiare per la macchina, per la patente. Madonna mia, raga, cioè, io ho documentato la mia cazzo di adolescenza attraverso YouTube. Oh, ma io ho la aperta, ma vaffanculo, va. Ma io ho parlato prima con 3.000 persone e non mi hanno detto un cavolo. A me per farlo E principalmente, diciamo che. Basta così. Ciao, padatini l'ostale ma ciao ma ciao bello ciccione ciao bellissime oppure siete che sei bellissimo ma mm. è proprio filtro ceramica allora questo è il documentario di Peppe Allo... allora allora que... che è Giacomo <ride> quello questa è che ciao vede e è e e beverigi e chi è e e e io e beh e e e e e fumate quello. e e e e e e e e e